Ciao ragazzi, oggi vi mostro The Fake Acan Ever. Tutto quello che vedete non esiste. Prima di tutto, un mazzo di carte completamente esaminabile. Ok, ora non esiste uno stack, sono un po' mescolare. Ma prima di tutto scegliamo la carta random 9 di picche, 9 di picche, sono un mazzo è regolare, ci deve essere per forza, questo è ovvio, ma non ci interessa e capirete perché? se io mescolo le carte cioè miscuglio a regolare non so dove è il nome di picca non so proprio niente eh. ma non così guardate come io mescolo è importante cioè io non posso sapere mai dove è il nome di picca sto mescolando ragazzi io mescolo tante volte vorrei capire che, che è impossibile ok? Sappiamo dov'è? Lascio qui il mazzo anzi, è ben visibile che sia bene. Ok, ora vado a generare un numero. Spero che sia da bene. Da 1 a 52. Ok, il numero viene sotto. Numero 33 da 1 a 52. Bene, contiamo 33. 1 2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 Tutte carte regolari. Questo, vedete, da 1 52, questo è il tipico esempio di una can fake. Lu all'MC davanti ai precisatori, fece questo. Quindi come si può creare un miracolo con un mazzo di carte regolari? E per farvi capire come la differenza tra la realtà e la finzione è un filo sottilissimo, invisibile ma che si può creare semplicemente questo farvi capire la realtà di tutto poter venire fuori qualsiasi carta al mondo chiaramente chiaramente applicazione da 1 a 52 scaricabile dal play store questo non che chiedono fuori vedete e io vi ho fatto vedere un, un miracolo ma è un can fake.